Ecco, ci abbiamo il tizio col monopattino in mezzo alla strada Va bene Vabbè, Allora, ricominciamo eh, La diretta precedente aveva un problema perché sono partito agganciato al wifi del senato Quando mi sono allontanato non ha switchato sul 4G Ora sono sul 4G Anzi, non ho neanche il 4G Così voi fate a meno di me e io faccio a meno di voi Allora, ricominciamo Volevo, eh, ri, eh, diciamo sviluppare insomma, in un modo un pochino più, più, più, più diffuso, più, più articolato con voi eh, due punti che ho, oggi, eh, che ho sollevato oggi in aula al Senato. Eh, il Presidente del Senato non mi ha consentito di intervenire sull'ordine dei lavori, mm, un Presidente può prendere questa decisione, poi soprattutto diciamo, vabbè, non entro, non entro, mi sembra insomma il contesto è assolutamente ovvio, no? e, però insomma mi ha consentito di fare un intervento di fine seduta su un punto e poi io sono intervenuto per protestare su un altro punto. Vorrei partire dal punto sul quale sono intervenuto per protestare condividendo, come dicevo nel precedente aborto di diretta con voi, un, eh, un punto che sto cominciando a condividere perché mi interessa la loro sensibilità che, eh, con la quale voglio confrontarmi con alcuni eh, amici della comunità ebraica romana eh, che c'entra la comunità ebraica romana e eh, che c'entra la comunità ebraica in generale eh, io vorrei capire se solo io in Italia eh, sono eh, profondamente a disagio d'accordo quando eh, viene usato nel dibattito il termine negazionismo. Allora, do per scontato che molti di quelli che lo usano eh, hanno delle attenuanti generiche e specifiche che in qualche modo li sollevano dalle responsabilità cui ora accennerò. Se si tratta di giornalisti, se si tratta di grillini, se si tratta quindi di persone diciamo, diversamente acculturate, ci sta che possano usare una parola a vambera o semplicemente in modo ecolalico, cioè usarla perché un altro l'ha usata e un po' in questa specie di malattia professionale che è l'ansia di bucare una notizia o, o, o l'ansia di, di essere troppo anticonformista, no? perché insomma il lavoro dei media, i media sono poi in fondo la fabbrica del conformismo, quindi diciamo così si tende ad adeguarsi al lessico diciamo, del, del, delle, delle corazzate potiomkin dell'informazione. Quindi per carità, io non voglio prendermela con nessuno, e neanche, neanche, anche con nessuna categoria in particolare, voglio solo però fare un ragionamento su perché secondo me questo termine andrebbe evitato. Voglio ricordare che il termine negazionismo nel eh, dibattito storico e politico ha un significato ben preciso e si riferisce a quelle correnti di pensiero, chiamiamolo così, insomma la parola pensiero in questo caso mi sembra un po' sprecata, eh, di degli studiosi o sedicenti tali che negano la Shoah, cioè che negano che ci sia stato da parte del, del nazifascismo il, il tentativo, sia stato perpetrato il tentativo di portare a termine un genocidio, d'accordo? E il genocidio invece c'è stato, è documentato e, ed è una delle tragedie che, che, hanno, che hanno segnato la nostra cultura, che hanno segnato il XX secolo, che, che ci hanno in qualche modo eh, portato a, a, a rifiutare una serie di, di di atteggiamenti, di atteggiamenti politici che hanno, che hanno contribuito a formare la nostra, la nostra attenzione, la nostra, la nostra vigilanza verso eh, atteggiamenti eh, di razzismo e di disprezzo eh, della natura umana. Quello è il negazionismo. Dire che non si è d'accordo su qualcosa non è negazionismo, è avere un'opinione diversa. D'accordo? Anche perché. E, e allora chi usa il termine negazionismo a sproposito fa due cose che sono molto pericolose e di cui quindi, soprattutto se è un parlamentare più o meno per caso, è invece opportuno che si assuma la responsabilità, d'accordo? Eh, vi dico quali sono queste due cose pericolose. Eh, una cosa è la banalizzazione e una cosa è la criminalizzazione dell'avversario. Allora, chi parla di negazionismo a proposito di oh, qualsiasi cosa, dell'euro, del covid, dei semafori verdi, non so, del, del, del sole che, che brilla, no, non brilla, negazionista, ecco, eh, banalizza banalizza un termine che è un termine molto preciso e che indica eh, una fattispecie sostanzialmente, sostanzialmente, sostanzialmente criminale. Allora, siccome il vero negazionismo, cioè quello che dice «No, sono tutte balle, i campi di concentramento non ci sono stati, eh, eh, che ne so, Primo Levi se l'ha inventata, eccetera, eccetera», roba di questo tipo, no? Siccome quella roba lì, in sacche più o meno, eh, senz'altro minoritarie e marginali, ma insomma da qualche parte all'igna, non è che si tratta diciamo così, di una aberrazione eh, totalmente eradicata, totalmente sconfitta. Ogni tanto qualcuno che prova a raccontare la storia a, a modo suo e in questo modo, cioè nel modo, mi vuole dirlo, ma sbagliato, c'è. Allora, banalizzare questo termine di fatto equivale nella, per la folta platea dei, dei, diversamente, dei diversamente acculturati, ma comunque per la folta platea del pubblico legittimamente distratto, a banalizzare un fenomeno estremamente grave ed estremamente serio che eh, equivale di fatto a vilipendere la memoria della Shoah. Uh, io proprio non riesco a capire, cioè non mi verrebbe mai in mente di fare un'operazione culturale, dove appunto il termine culturale lo uso con una palettata di virgolette di questo tipo, non mi verrebbe mai in mente... E provo un intenso disagio ogni volta che qualcuno lo fa, perché banalizzare eh, cose di questo livello di tragicità significa, diciamo così, vivere in una beata eh, inconsapevolezza. Intanto della gravità di ciò cui si sta facendo menzione, e poi dell'estrema attenzione che occorre esercitare sempre, in ogni singolo momento, in ogni singolo gesto e in ogni singola parola che noi usiamo, per evitare che queste cose, che, siccome sono state fatte da uomini per quanto siano disumane, sono cose che appartengono alla storia umana e quindi possono ripetersi, per evitare che possano ripetersi. E per carità, adesso io lo so, diciamo. Del, dell'estratto per caso alle parlamentarie, per carità io posso avere tutta la pietà umana possibile, però in aula bisognerebbe fare attenzione, anche perché c'è un altro punto su, al quale immediatamente passo, che è quello della demonizzazione dell'avversario, cioè oggi sono intervenuto in aula per chiedere che il ministro Speranza venisse a motivare la sua, la sua ordinanza ordinanza che fa rima, fa rima con speranza e fa anche acqua da tutte le parti come poi vi eh, spiegherò. E quindi probabilmente sono un negazionista, eh, secondo alcuni mentecatti, imbecilli che se me lo dicono vengono immediatamente querelati da quei coglioni che sono, però questa è una mia valutazione personale, eh, se lo dicono a me, eh, d'accordo? io reagisco così, quindi ve l'ho detto prima, dopodiché... La mia coscienza è a posto, io non sono cattivo e non mi voglio neanche dipingere così. Semplicemente con me usate le parole appropriate, come io l'ho usata con voi. Tutte quelle che ho usato sono appropriate per chi usa il termine negazionismo a sproposito. Il punto eh, su cui voglio attirare la vostra attenzione è che eh, l'uso diciamo allegro, l'uso disinvolto del termine negazionista, ci rinvia a un malcostume che è ormai la cifra del dibattito e che ha una motivazione strutturale la motivazione strutturale è questa chi ha l'egemonia eh, tattica nel dibattito perché possiede i grandi media poi vi farò degli esempi perché eh, ha il, quindi il sopravvento mediatico non ha argomenti non ha argomenti perché dice spesso delle sonore fregnacce. quindi il dibattito per, eh, diciamo così, eh, motivi oggettivi, sta spostandosi da un confronto fra idee sempre di più a un tentativo di, delegittima di dele delegittimare l'avversario, delegittimarlo in modo sempre più radicale. Dare del negazionista a una persona significa dirgli «tu sei un criminale nazista», cioè significa sostanzialmente negarne l'umanità. Ora, mi rendo conto che molti di quelli che usano questo termine sono appunto diversamente acculturati per motivi scusabili, rilevanti, diciamo scusabili con la loro estrazione professionale, con la loro estrazione politica, scusiamo tutto. Però questo termine qualcosa significa e qualcuno che sa che cosa significa c'è. Cioè, ora, chi sa che cosa significa eh, eh, vede, diciamo così, eh, il, il, il dibattito ridursi, collassare, diciamo, su un punto unico che è quello in cui tu eh, di fatto intervieni negando che il tuo interlocutore sia una persona umana. Questo è, diciamo, il punto di caduta. Ora, a me, sinceramente, eh, che il dibattito si svolga in questo modo, cioè che, sia, che, che il fulcro del dibattito non sia... Eh, per esempio cosa vi posso dire prendiamo il tema del covid non sia se esistono terapie se non esistono terapie che cosa si intende per caso come si misurano i casi cioè non sia questo ma sia tu non sei un uomo io sono un uomo e questa storiella qua a me non piace e non dovrebbe piacere soprattutto a chi si ricorda come va a finire per questo prima vi dicevo che ne sto parlando con amici di un certo tipo perché quando si comincia a dibattere articolando il dibattito sulla negazione dell'umanità dell'interlocutore e poi si finisce esattamente lì dove i negazionisti dicono che non siamo finiti ma noi sappiamo che ci siamo finiti quindi capito che operazione stanno facendo i mentecatti i mentecatti che utilizzano il termine negazionista a sproposito, e questo termine nelle aule parlamentari andrebbe usato solo per ricordare cos'è il negazionismo vero, non per fare una operazione squallida e pericolosa, vi ho già detto bene, vi ho spiegato perché è pericolosa, di delegittimazione dell'avversario. Però, purtroppo, però purtroppo, purtroppo va così. E allora... Ehm, e allora uno potrebbe dire, ma eh, se, se il problema è un problema unicamente di rapporti di forze, eh, tale per cui, ah ho fatto un errore, tale per cui eh, se ti... Eh, se ti eh, eh, se sei in minoranza, chi è in maggioranza può decidere eh, liberamente di, di, di negare la tua eh, dignità di partecipazione al dibattito, Beh, il problema si risolverà quando saremo in maggioranza noi, perché a quel punto negheremo agli altri la dignità umana, negheremo agli altri la legittimazione ad accedere al dibattito. Beh, insomma, sì, questo è come la vedono anche, anche esplicitamente, raccontandolo um, alcuni di, di, di, di voi. Io sinceramente non, non, non, non la vedo così, cioè a me non, non piace questo modo di ragionare, oggi a me, domani a te. Cioè, secondo me, eh, le posizioni diverse dovrebbero entrambe coesistere, ma poi dico entrambe, possono anche essere più di due dovrebbero tutte poter coesistere in un dibattito con uguale dignità certo, naturalmente non la posizione di chi nega che siano stati commessi dei crimini contro l'umanità forse anche quella, però in ogni caso il punto è che a me non piace l'idea che Domani, quando sarò maggioranza, sarò intitolato a schiacciare l'avversario fottendomene dei suoi argomenti e, e, e, addirittura, e addirittura vilipendendo la sua umanità perché questo è quello che fa chi dà del negazionista a un altro, no? Questa è una cosa di una gravità inaudita, una fra le tante cose di una gravità inaudita che il degrado che è stato portato nel dibattito dai simpatici personaggi che sapete e da cui io vi avevo messo in guardia anni e anni or sono, eh, ci, sta, ci, sta, ci sta portando. Vabbè, insomma, eh, questo, è, questo è un tema che può sembrare accessorio ma invece è un tema molto importante è un tema molto importante, le parole sono effettivamente importanti e, e, e soprattutto è effettivamente importante il principio che ormai, diciamo così, l'attenzione la, che bisogna avere a riportare il dibattito al confronto fra idee. Naturalmente questo presuppone che tutti abbiano delle idee e come già vi ho detto il problema è che purtroppo qualcuno le idee non ce l'ha e interviene con la violenza. La violenza che non è solo la violenza fisica come cercano di farci capire alcuni, spesso è anche la violenza verbale ed è anche la violenza, eh, come dire, la violenza dialettica, cioè il dire tu non sei un uomo quindi io con te non parlo. Amen. Dopodiché è chiaro che siccome i dibattiti si fanno in due, la politica si fa in almeno due e le regole del gioco vengono eh, applicate da chi ha la forza per farlo eh, non si può più di tanto cercare di riportare su un terreno di ragionevolezza la dialettica politica può anche capitare che si debba accettare di essere trascinati sul terreno del degrado e, vabbè, e noi cercheremo di, di, di evitarlo però intanto vi volevo avvertire su questo poi c'è un altro tema tema che era stato oggetto del mio intervento noi abbiamo avuto l'ordinanza del ministro, del ministro Speranza che è sinceramente una cosa che fa abbastanza acqua da tutte le parti Oggi eh, su La Verità Daniele Capezzone affrontava un tema che era stato affrontato immediatamente appena visto il testo su Twitter eh, da alcuni, alcuni utenti Twitter, in particolare il dottor Barbieri, ci aveva fatto vedere che effettivamente prosegue con questa ordinanza il malcostume questo governo di derogare con norma di rango inferiore a una norma di rango superiore. Mi spiego, l'ordinanza è un atto amministrativo, è l'atto di un ministro e quindi in quanto tale non può riscrivere una legge, può tutt'al più applicarla. Ora, laddove questa ordinanza dice che il suo contenuto, cioè le restrizioni in particolare alle discoteche, l'uso della mascherina all'aperto, eccetera, eccetera, possono essere derogati dalle regioni solo in senso più restrittivo, accordo, laddove fa questo, eh, il ministro Speranza riscrive un decreto legge che era quello che stabiliva che in realtà le misure di restrizione della libertà personale, le regioni potevano eh, su quelle misure intervenire sia in senso ampliativo che in senso restrittivo. Uh, fra l'altro la possibilità di agire nei due sensi ha un fondamento uh, scientifico noi ad oggi di dati come dire certi solidi sulla pandemia qui in italia non ne abbiamo tantissimi uno di questi dati è l'analisi <coughs> di siero prevalenza condotta dall'istat su un campione sufficientemente ampio quell'analisi mette in risalto una cosa che non è particolarmente sorprendente, ovvero il fatto che eh, il fenomeno della, della pandemia da Covid si presenta in forma estremamente differenziata da una regione a un'altra. Quindi, come dire, viene meno un principio di ragionevolezza nel voler dire eh, è così o peggio di così. Poi vabbè, tralascio gli aspetti più, più folcloristici, insomma. Qui abbiamo a che fare con ordinanze scritte da persone che si sentono evidentemente al di, sopra delle leggi, al di sopra delle leggi, quindi al di sopra della gerarchia delle fonti, ma anche al di sopra delle leggi della grammatica insomma, e della sintassi e barra o, non l'ho mai visto diciamo, in nulla, di, scritto da un italiano non, non burocrate, ma al di là di questo l'idea che alle 18 il virus timbri il cartellino ha fatto so sorridere eh, un pochino tutti e anche la vaghezza delle aree pertinenziali, dei locali, eh, dove, le, le, i luoghi la cui conformazione favorisce l'assembramento, si apre ovviamente lo spazio ha un arbitrio sterminato e quindi si apre lo spazio a, purtroppo, ancora una volta e ancora di più, in questa incertezza dell'applicazione, di cui ognuno di noi sicuramente ha visto esempi nel proprio intorno, si apre lo spazio a possibili arbitri o comportamenti che possono essere interpretati come arbitri e comunque quindi indirettamente allo screditamento delle forze dell'ordine che invece meriterebbero il nostro rispetto sempre, ma meriterebbero soprattutto di essere messe da chi governa in condizioni di lavorare all'interno di un quadro preciso, perché dal famoso episodio del Carabiniere che interruppe una messa, non so se ve lo ricordate, passando per il drone che intercettò un pericoloso runner sulla spiaggia di Pescara sotto il sole, no? è chiaro che queste cose qui non, non, non, non, non sono opportune e, e la critica non è a chi è intervenuto, perché lo ha fatto eseguendo degli ordini, la critica è a chi ha creato le condizioni perché si ponessero in essere degli interventi simili. Allora, intanto questo decreto sovverte la gerarchia delle fonti, ma poi soprattutto, come ho fatto notare in aula, questo decreto, questa ordinanza, perdonatemi, contravviene a dei precisi impegni che il governo aveva preso con il Parlamento. Ora, in Parlamento, lo dico per chi può capirlo, cioè a giudicare da quanto si, eh, si eh, evince dai dibattiti su Twitter, non tantissimi, però io sono fiducioso e continuo a ripeterlo. Siccome siamo in democrazia, si decide a maggioranza, quindi dire l'impegno che il governo ha preso con il Parlamento significa dire sostanzialmente l'impegno che il governo ha preso con la sua maggioranza. Non so se ci siamo, no? perché sembra abbastanza evidente. Che impegno aveva preso il governo con la sua maggioranza? Quando era venuto Conte per parlarci della prolungazione, del, del prolungamento dello stato di emergenza, qua si sta parlando del 28 e 29 luglio, era stata, votata una risoluzione. era stata votata una risoluzione perché Conte era venuto per comunicazioni, vi ricordo che quando il governo viene per comunicazioni c'è il voto di un atto di indirizzo, cioè di una risoluzione, mentre se il governo viene per informativa c'è solo un dibattito ma non c'è un voto, non c'è un atto di indirizzo. Allora. In quell'atto di indirizzo della maggioranza si riconosceva intanto che non vi erano segni per eh, poter eh, stabilire che vi fosse un carico particolare sulle strutture sanitarie, cioè si riconosceva che non vi era una situazione di particolare e pressante emergenza. E lo sappiamo, abbiamo visto eh, medici, diciamo fino a prova contraria, attendibile e rispettabile come il dottor Zangrillo, chiarire che dal punto di vista clinico, cioè dal punto di vista della pratica ospedaliera, dell'occupazione dei reparti, eccetera, eccetera, la malattia non è più un problema già da fine aprile. Apro e chiudo una parentesi per ricordarvi che nello stesso periodo in cui Zangrillo ci diceva questo, il Comitato Tecnico Scientifico ci ammoniva che la riapertura di maggio avrebbe portato a 151.000 ricoveri in terapia intensiva, che finora non si sono ancora visti. Hm? Cioè, cerchiamo anche un po' di ricordarcele le cose, perché io vorrei dirlo a questi grandi scienziati: c'è cioè una cosa che loro non sanno, cioè che oggi c'è il web e che quindi non è come prima che per trovare la stampa del 28 aprile devi andartene in emeroteca e fare una, una, una ponderosa ricerca. Oggi con due parole chiave eh, le, le, le fregnacce dette e le, te le ritrovi lì, quindi insomma, questo forse spiega anche un passaggio che poi farò. Allora. Eh, torno sul punto eh, Qui oltre alla sovversione della eh, gerarchia delle fonti C'è il non rispetto di un impegno preso dal governo con la sua maggioranza. L'impegno era quello di derogare a libertà fondamentali solo con norma di rango primario e di tenere coinvolto il Parlamento nella attuazione delle misure di contrasto all'epidemia. Ora, questo coinvolgimento del Parlamento non era solo un impegno preso così patriotticamente in una, in una risoluzione che poi, tutto sommato, uno può anche dire vabbè tu mi hai chiesto di farlo io ti ho detto che l'avrei fatto però poi le circostanze sono cambiate e quindi ciao no c'è anche un preciso obbligo di legge perché se noi andiamo al decreto legge 19 del 2020 quello che venne fatto verso fine marzo per cercare in qualche modo di sanare quell'arbitrio quel, quel, quell che, che, che il governo quell'andazzo che il governo aveva preso di incidere sui diritti fondamentali per atto amministrativo in quel decreto, il decreto legge 19 del marzo 2020, eh, il eh, governo eh, si impegnava a comunicare preventivamente i dpcm alle camere e anche a comunicare per valutare la proporzionalità dell'intervento, quindi la motivazione delle limitazioni delle libertà fondamentali disposte dal, dall'intervento, eh, presentare anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico, cioè questo, allo scopo di consentire alle Camere eh, o comunque agli organi parlamentari competenti di valutare se l'intervento era proporzionato. Questo della verifica della proporzionalità poi è stata una precisa richiesta ripresa dalla risoluzione del 28 luglio eh, 2020. Allora, l'ordinanza eh, di, di speranza. Aspet altro passaggio, perdonatemi. Il decreto sempre 19 del 2020 dice appunto che i DPCM vanno illustrati. Eh, prelimi preventivamente alle camere, d'accordo? si deve venire alle camere e si deve dire io farò così, così e così. Dice anche un'altra cosa, che se ci sono delle esigenze straordinarie di necessità di urgenza, invece del DPCM può intervenire, e quindi invece del Presidente del Consiglio, può intervenire con un suo atto, con un decreto, eh, il Ministro della Salute. Quindi il fatto che sia intervenuto il Ministro della Salute e non Conte, che cosa ci dice? Ci dice che secondo il governo siamo in una situazione catastrofica che ci sono condizioni eccezionali di necessità e di urgenza tali per cui speranza è dovuto intervenire rapidissimamente perché altrimenti con il dpcm che comunque richiede un concerto delle regioni e il coinvolgimento di altri ministri non si sarebbe fatto in tempo ad arginare un fenomeno catastrofico questo è il senso allora chiaramente se il fenomeno è così catastrofico, io, Parlamento, sono preoccupato, mi devi dare degli elementi per valutare che il fenomeno sia così catastrofico. Anche perché l'ordinanza, sempre di speranza, con atto amministrativo interviene richiamando delle sanzioni. Le sanzioni, quindi si entra nella materia penale, disposte dall'articolo 4 del decreto legge sempre del 19 del 2020. Che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto il Ministro della Salute che una volta si chiamava sanità, esattamente come l'educazione una volta si chiamava istruzione e io vorrei che ancora la salute si chiamasse sanità e l'educazione si chiamasse istruzione. Allora, quel ministro lì, Speranza, d'accordo? Che cosa fa? Con un suo atto ha deciso che qualcosa è un reato e con un suo atto ha stabilito delle sanzioni. Ora io vorrei che voi capiste però insomma, cerco vorrei riuscire a farvi capire, vorrei spiegarvi la gravità di questo fatto. Cioè noi abbiamo una maggioranza che chiede al suo governo con una risoluzione parlamentare, cortesemente consentimi di valutare la proporzionalità dei, suoi, dei tuoi interventi quando intervieni per contrastare l'epidemia, e dall'altra abbiamo un governo che prende un ministro per caso e gli fa fare una ordinanza in cui interviene anche in materia penale. Guardate, è una cosa enorme. Allora, anche qui, è come quando si parla di negazionismo. Sì, vabbè, però... E no, non vabbè, però... Perché qua si sta incidendo su diritti fondamentali, cioè la materia penale che non venga regolata con norma primaria attraverso il meccanismo surrettizio di richiamare in un'ordinanza delle sanzioni dicendo che quelle sanzioni che nella norma primaria si applicano a certe cose si applicano anche a quelle che io ministro ho deciso nella mia ordinanza facendole scrivere con i piedi da qualcuno del mio legislativo. D'accordo? Piede sinistro. Peraltro. Questa cosa non, non, non è, non è, cioè non, non, non ci si può passare sopra. Non so se ve so ne rendete eh, conto, insomma, io cerco di farvene rendere conto. Fra l'altro, proprio perché l'intervento diretto del Ministro è previsto in casi di straordinaria necessità ed urgenza, sarebbe indispensabile che venissero forniti degli elementi quantitativi che si dicesse: per esempio, il punto è chiudere le discoteche? Allora, scusate, io, se posso permettermi uno scherzo, visto che poi corro il rischio di essere bastonato dall'onorevole Casanova, io raramente ascolto musica scritta dopo il 1750. Nel 1750 Bach morì scrivendo L'arte della fuga, che è un'opera che consiglio eh, ai colleghi del PD e ai colleghi del 5 Stelle perché presto gli servirà, d'accordo? Bene, io raramente ascolto musica scritta dopo quella roba lì, quindi lo zumpa zumpa delle discoteche mi è alieno. Va bene? Però le regole no, cioè, se a qualcuno piace, se lo riprendi. Cioè, non... Inoltre, tu vai a intervenire su un settore che ha dovuto fare degli investimenti, eh, gli cambi le carte in tavola da un giorno all'altro perché non si sa perché, perché sta crollando il mondo, va bene, portami i numeri del crollo del mondo, allora perché? Quanti casi hai viceversa di eh, contagio determinato da stranieri? Perché esiste anche questo. Esiste, non si può dire perché si è razzisti. E eh, vabbè, ma eh, ragazzi, cioè, se, se il fenomeno esiste, bisognerà pur misurarlo. Non è... eh, se il ministro Speranza questi numeri li ha. Eh, li avrebbe dovuti portare in Parlamento prima di scrivere la sua ordinanza, se questi numeri non li ha è molto grave che sia intervenuto disciplinando anche con norme penali delle fatti eh, sulla base di che? Apro e chiudo una parentesi per richiamarmi a quello che vi dicevo prima, cioè dei 151.000 uh, ricoverati in terapia intensiva che non ci sono mai stati, per dirvi che io capisco benissimo il Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver fatto una serie di previsioni farlocche, è assolutamente normale che non voglia mettere la faccia non voglia fare delle ulteriori previsioni, perché dopo le figuracce insomma, fatte mi sembra abbastanza evidente che uno, diciamo così, sta, io per carità compatisco umanamente e sono solidale con questo desiderio dei tecnici coinvolti dal governo di sottrarsi alle loro responsabilità tecniche e di dare dei numeri. Quindi può essere benissimo che la decisione del Ministro Speranza non sia suffragata da alcun dato il che ovviamente rende la cosa molto più grave dal punto di vista politico però perlomeno fa salvare la faccia ai poveri tecnici che non ci vengano a dire avete visto quell'altro tipo strano che sta giù in Puglia quello che si è inventato che c'erano cinque ragazzi ricoverati in terapia intensiva poi non c'erano allora si è scusato dicendo no ma non sono in terapia intensiva sono ricoverati in reparti di malattie infettive poi gli ospedali hanno smentito questa notizia sui giornali Ecco questo per fare il suo lavoro qua è stato candidato dal PD, no? In lista, lo sapete, no? C'è stato eh, allora, quando uno dice che gli intellettuali organici al PD cercano di alimentare un clima di terrore, è sta roba qua. Voi avete sentito la radio questa mattina? La radio questa mattina che cosa dice che i casi che non non so che cosa voglio dire caso fra l'altro, perché non capisco se ci si riferisce a persone che sono risultate positive al tampone, persone che hanno manifestato sintomi, persone che sono... I casi, i casi, i casi della vita, i casi sono diminuiti. Ma sono diminuiti perché sono stati fatti meno tamponi, premurosamente ci diceva il giornalista della eh, Radio Pubblica che peraltro avrà un nome e un cognome che sarà rinvenibile perché comunque è tutto sul podcast. Io non me lo ricordo, ma gli hanno detto di dire così e lo ha detto. Vi è mai successo di sentir dire quando dicevano che i casi aumentavano, che i casi rilevati erano aumentati perché erano stati fatti più tamponi? A me non è mai successo. E questo che cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che l'informazione sia orientata. È positivo dare la sensazione che l'informazione sia orientata quando c'è un problema serio o meno serio che sia? No, non è positivo, è estremamente negativo, si, si ingenera in, in chi ascolta, si ingenera nella cittadinanza una sfiducia nelle istituzioni e una sfiducia nel sistema dei media che alla fine non fa bene a nessuno. Perché se poi dovesse succedere qualcosa di veramente grave, dopo volte e volte che si eh, mh, grida al lupo al lupo, se dovesse succedere qualcosa di grave, se ci fosse un reale motivo di allarme, chi crederebbe a questi esperti? Chi crederebbe a questi media? Nessuno! Nessuno! Ma perché il gioco che vogliono fare è evidente, sempre nella risoluzione del 28 e 29 luglio, 28 eh, mi sembra al Senato e 29 alla Camera se non ricordo male, la maggioranza chiese al governo di prendere l'impegno di far svolgere regolarmente la campagna elettorale, le elezioni amministrative regionali e il referendum, questo è l'impegno che si è preso il governo, ma il governo, cioè la maggioranza, di mantenere questo impegno non vuole saperne mezza, la eh, semina del terrore d'accordo? è strettamente eh, correlata all'obiettivo del governo di non farvi andare a votare non subito perlomeno di non farvi andare a votare subito d'accordo? di non farvi andare a votare nelle vostre regioni di non farvi votare il referendum di non farvi votare nei eh, vostri comuni dove, andata, dove si vota il sindaco me lo invento io? no è che come dire gli intellettuali eh, organici, diciamo così, di materiale organico del, del, del PD sono furbi come dei cervi, avete visto sicuramente uno che su Twitter l'ha detto ha detto, beh, ma ora che si chiudono le discoteche con un volo pindarico eh, forse bisognerebbe anche non andare a votare, cazzo, cioè, non mi puoi spoilerare così la cosa io proprio mi stavo chiedendo che cosa ci fosse dietro tutto questo allarmismo ma veramente mi stai confessando che non volete che si vada a votare ma no, e eh, dai, così non è divertente ecco, ecco questo è il livello, d'accordo? il livello infimo, siamo proprio nel, non so, sul fondo del Baikal 1300 metri sotto il livello del mare questi stanno lì poi ehm, peraltro voglio dire non volete mh, dare un calcio al barattolo, non volete prendervi una sberla um, a fine settembre, ma che risolvete? Non state riuscendo a risolvere nulla, ma veramente voi credete che arrivino i soldi dall'Europa e con, con, che con quei soldi voi credete di potervi comprare il consenso delle persone? Veramente credete questo? È chiaro che l'Europa ve lo farebbe fare, è chiaro che l'Europa ve lo farebbe fare. L'Europa vi disprezza, vi considera dei servi perché siete degli ascari e quindi naturalmente vi disprezza, come si disprezzano i traditori, i marrani, no, quelli che... Non, non, cioè, voglio dire, voi pensate che veramente di poter fare questo? N non succederà. Voi tutt'al più potete provare a raccontare che sono arrivati i soldi dall'Europa. Ma questo giochino è un giochino sterile, vi conviene votare subito, perché fra un po' la gente si accorgerà che questo racconto del soldo che l'Europa generosamente fa arrivare è una balla. Non vedrà, non vedrà miglioramenti nella, nella propria vita e quindi naturalmente voi avrete un contraccolpo io veramente non riesco a capire questa, questo incredibile short termism questa, per dirla come la dite voi a Wanagana non riesco a capire questa, questo modo di concepire la politica veramente non un, non un giorno alla volta un minuto alla volta ma che cosa cavolo pensate di ottenere rinviando le elezioni comunque se vi diverte, fatelo per carità, eh, noi aspettiamo come aspettano per esempio le famiglie di capire che cosa diavolo succederà quando si tratterà di rientrare a scuola, come, come, come... Ah, insomma, il, il, tema, il tema è questo, allora io oggi in aula ho chiesto cortesemente a fine seduta perché non mi è stato consentito di intervenire sull'ordine dei lavori, che è un fatto, diciamo così, più unico che raro, ma insomma tutta la mia vita parlamentare è costellata di esperienze uniche come quella di essere stato il relatore eh, scritto da un'altra maggioranza nel momento in cui non c'era ancora la nuova maggioranza, quindi relatore di un def vuoto o, o una serie di altre, di altre primizie di cui nel corso della, delle nostre dirette vi ho parlato insomma ehm, a fine seduta sono intervenuto e ho detto sta roba qua, dopodiché è intervenuta una a fare il compitino dicendo che eh, Salvini negazionista perché il caseificio è e lì mi sono un pochino girati eh, diciamo in, ho avuto una lieve torsione del funicolo e ho mh, elevato una protesta che adesso vedrò se elevare anche in modo formale perché eh, secondo me mh, il termine negazionista eh, e qui torno all'inizio di questa diretta non andrebbe eh, utilizzato a sproposito neanche da chi, eh, come era visibilmente il caso oggi eh, non sa eh, di che cosa sta parlando però vabbè, questa è una mia sensibilità eh, non voglio necessariamente trasformarla in un, caso, in un caso politico so che la vita politica di chi si comporta così non sarà lunghissima e quindi, come dire, io posso aspettare eh, so benissimo che cosa pensate noi non possiamo aspettare eh, d'accordo, eh, sentite noi ce la stiamo mettendo tutta per le eh, eh, rivoluzioni eh, citofonate da un'altra parte perché tutto quello che ho detto oggi incluso citare tutti i commi di tutti gli articoli di tutti i decreti dove il governo ha detto una cosa per farne un'altra dovrebbe darvi il segnale che noi Finché sarà possibile cercheremo di contrastare questo governo eh, raccogliticcio, questo governo di, di, di questa accozzaglia di, di, di, di barbari eh, nel rispetto delle regole, perché le regole tutelano sia la maggioranza che l'opposizione e noi che sappiamo benissimo che presto saremo maggioranza non abbiamo comunque intenzione di negare l'umanità ai nostri avversari. Sbaglieremo? Secondo me no. Se voi invece non siete d'accordo spero che presto possiate sceglierevi un altro rappresentante e con queste parole vi saluto.